Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti nascondini. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina 00, zucchero, burro, uova, lievito per dolci, cioccolato fondente e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare l'impasto bianco. Versiamo nel boccale il burro. Lo zucchero, la farina, la vanillina, il lievito per dolci. le uova e facciamo amalgamare il tutto per due minuti a velocità 6 a un minuto fermiamo il bimbi un minuto fermiamo il bimbi tendiamo che si apra e con, la, con una spatola giriamo un po l'impasto richiudiamo il boccale e facciamo ripartire il bimbi per un altro minuto a velocità 6 Il risultato sarà questo che poi dovremmo andare a compattare con le mani andando a rimuoverlo dal boccale dovremmo fare questo, quindi compattarlo con le mani andiamo a metterlo da parte, una volta tolto l'impasto dal nostro boccale andiamo momentaneamente a metterlo in frigo, senza lavare il boccale mettiamo all'interno il cioccolato fondente e lo tritiamo 20 secondi da velocità 6 a velocità 10. Riuniamo sul fondo il cioccolato. Adesso andiamo ad aggiungere il burro lo zucchero la farina la vanillina il lievito per dolci e l'uovo e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 6. Il nostro impasto è pronto, andiamo a metterlo da parte. Riprendiamo dal frigo l'impasto bianco, ne prenderemo la metà circa mezzo chilo, e lo andremo a stendere tra due foglie di carta da forno, con l'aiuto di un mattarello. Dopo aver steso il primo impasto bianco, andiamo a mettere da parte, andremo a stendere l'impasto nero e poi l'altra metà dell'impasto bianco. Dopo aver steso i tre strati adesso andremo a posizionare lo strato al cioccolato sopra quello bianco. Dopo averlo posizionato andiamolo a stendere leggermente con il mattarello. Andiamo a rimuovere la carta da forno e con un coltello andiamo a rifinire la parte bianca in eccesso. Adesso andremo a posizionare l'altro strato di pasta a rolla. Andiamo a stendere leggermente con il mattarello. Rimuoviamo la carta da forno e sempre con un coltello andiamo a rifinire le parti in eccesso. Adesso con l'aiuto di una forchetta aiutiamoci a prendere la misura e andiamo a effettuare il taglio. Adesso andiamo ad effettuare i tagli in orizzontale. Adesso andremo a prendere i biscotti, sempre con l'aiuto di una forchetta, andremo fare questo segno, e le andremo a posizionare su una teglia rivestita da carta da forno. Dopo aver posizionato i nostri biscotti sulla teglia, andiamoli a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. I nostri biscotti sono pronti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti nascondini, grazie e alla prossima ricetta.